Ciao! Allora, oggi, aspettate perché siete appoggiati sulle ginocchia, perfetto, location completamente diversa dal solito perché sono a casa di mia mamma, ma se no non sarei mai riuscita a fare questo video perché, uno, c'è caldissimo e devo tenere le finestre aperte, due, volevo comunque farlo per aggiornarvi un pochino perché comunque sia... Volevo parlare di luglio, agosto e settembre e luglio è andato, quindi ok, E però i vicini che stanno segando non so che cosa, sembra una segheria ambulante, quindi perdonatemi ed è dei location diversa che comunque sia a voi non cambia niente, anzi così, prospettiva anche diversa, ed vi aggiorno un attimo su alcune cose. Mi ero fatta una scaletta, però ovviamente la scaletta è a casa, e quindi cerco di andare un attimo a ruota libera ricordandomi che cosa dovevo dirvi. Allora, intanto, prima di tutto, avete visto che luglio che è andato, agosto lo, eh, lo vedete, e settembre, invece di due video a settimana, quindi lunedì e giovedì, ce n'è uno, perché eh, io in primis penso che eh, sto molto meno a vedere i video, quindi ne vedo meno ne guardo meno e magari faccio, preferisco fare altre cose preferisco stare altri fuori quindi il video ne guardo pochi e quindi ho pensato anche che per voi fosse meglio avere pochi video da vedere comunque sia perché si sa che è un periodo un po' di calo il, il periodo estivo quindi ho preferito fare un video a settimana che così almeno avete il tempo per vederlo piuttosto che rischiare che sia visto da poche persone è meglio per me, ma credo che sia meglio anche per voi, quindi luglio che è andato, agosto, settembre, un video a settimana, a meno che non ci siano cose, aggiornamenti super da, da dirvi, comunque sia, invece gli aggiornamenti li faccio spessissimo, cioè spessissimo, no, quotidianamente, posto almeno un post su Instagram, quindi ehm, quotidianamente da lunedì al, al sabato, quindi ci sono delle foto di... De, ed unboxing, sessioni brevi, alcune cose che mi arrivano, alcune cose che mostro oppure gli aggiornamenti della casa, del giardino, foto anche carine e quindi lì invece sono molto più attiva se non avete Instagram quindi io vi consiglio di andarmi a seguire lì per seguire tutto anche perché credo che sia più divertente YouTube. YouTube è molto incentrato sul make up e sul beauty mentre su Instagram c'è un po' di tutto ed è quindi penso che possa interessarvi anche ai maschietti comunque sia se non avete Instagram non c'è problema perché c'è sempre il post che metto su Instagram e anche su Facebook e sul blog quindi qui in descrizione ci sono tutti dei link mi seguite tranquillamente dove volete, dove preferite ed è, siete sicuri che non ne perdete neanche uno e, e preferisco intanto per questo periodo poi dopo sto fermo perché sono ballate anche voi attenzione ok poi, dopo volevo dirvi altre cose, intanto che ehm, è ora di dare una svolta. Sì, allora pensavo un paio di cose. Dunque, ehm, il mio canale, il mio canale è sempre stato centrato sul beauty io col make up eh, sono sempre stata lì quindi preferisco il make up è sempre stata la mia passione il beauty soprattutto il beauty low cost perché davvero ci sono delle cose interessantissime low cost e quindi credo che il canale resterà sempre incentrato sul make up, sul beauty soprattutto sui prodotti low cost e accessibili Accessibili, facili da reperire online o in negozio ma facili da reperire e quindi quello sicuramente, però volevo cambiare anche un pochino il genere quindi un po' più di lifestyle e non mi metterò mai a fare delle ricette perché non sono capace di cucinare quindi no. però decorazioni della casa, cose semplicissime cose che potete trovare ad esempio da tiger e decorare così quelle cose che normalmente faccio dietro le quinte le potremo fare davanti anche per tenere solo un po' di compagnia e, testeremo un primo video che avevo registrato tempo fa quindi sarò ancora con il maglione, ma comunque sia, è sempre attuale, perché non l'avete visto, quindi è attuale. E vediamo un attimo come può andare, se vi può piacere la cosa, se anche le, boh, per tenervi un po' di compagnia, per cambiare un po', io pensavo di cambiare anche un po' già andare, anche perché beauty, make-up, interessa alle femminucce. Però ho anche, guardando un attimo il SEO di tutta la parte di, dei, dei follower di YouTube, ho anche una guarda parte maschile. E quindi... O sono interessati alle creme al beauty, oppure pensavo di fare delle cose che potessero interessare un po' a tutti, un po' anche a tutte le età e un po' a tutti i generi, così, per cambiare un po' i lifestyle, quindi. Poi adesso che state comunque sia con il giardino ed è, sono avanti, oppure dei lavori in casa, perché i lavori in casa io ne ho sempre, sempre perché facciamo tutto io e mio marito, quindi sicuramente, adesso c'è caldissimo e non li facciamo, ma ci saranno da fare delle cose e... Penso che vengano anche i muratori a settembre, quindi potremmo anche farvi vedere questo, così per aggiornarvi un po' anche perché fare le chiacchiere, video shopping ci sarà sempre, ci sarà sempre tutto, quindi ok. Cos'altro devo dirvi? Stavo pensando alla scaletta. Ah sì, ok, mi ricordo. Sto andando a ruota libera. Allora, intanto, <ride> sono non muoio prima. Eh, dunque, la faccenda di Brochet avete visto i video, avete visto che sono davvero scontenta di questa situazione, però ed, eh, vi avevo chiesto a voi, nelle ultime, diere, nelle, ultime diere, nelle ultime dirette, se preferivate che comunque vi mostrassi ancora i prodotti, e alcuni hanno detto di no, alcuni hanno detto di sì, quindi facciamo che non vi mostro più i cataloghi, almeno che non ci siano delle novità, quindi non vi mostro tutto il catalogo, le promozioni, i set, tutte quelle cose che... Vi mostro se ci sono delle novità, delle novità interessanti, che comunque ho notato, ed è sempre, e come si dice, è sempre maggiore. Allora, rifacciamo il discorso. Ho notato che tanti prodotti del libro se non avete una consigliera di bellezza, oppure se non avete un negozio vicino, sono reperibili anche su Amazon. E spesso, io nei prodotti che cito, guardate sempre l'info box perché io nei prodotti che cito vi metto sempre il link di Amazon, e quindi... Se non avete un negozio vicino, sono reperibili anche lì. E I link sono affiliati, ma io guadagno pochissimo su questo. Comunque, se volete supportarmi, mi date anche una piccola, una piccola mano. Quindi, se per caso i prodotti nuovi vi possono interessare, ma non avete un negozio vicino perché può essere, tranquillamente ci sono sempre in vendita, spesso e volentieri, soprattutto da poco tempo. Quindi, dalle novità in su anche su Amazon. E quindi perché no, scusate vi mostro solo le novità interessanti ma non più i cataloghi come prima poi, devo dirvi qualcos'altro sì, altra cosa che dovevo chiedervi ecco e se vi può preferite il dunque, le scoperte del mese ci saranno sempre perché a me piace fargli vedere il video delle scoperte del mese con i prodotti beauty ed è però se preferite così prodotti a random, quindi tre prodotti o cinque dipende da quanti sono e in base a come li finisco, se preferite che faccio delle divisioni, quindi le scoperte del mese per i prodotti beauty, oppure per il make-up, no per il make-up no perché faccio le accensioni lunghe, i prodotti beauty, i prodotti per i capelli, i prodotti per il corpo, se preferite che ve li divido e così guardate quello che preferite, oppure sto ferma con le mani, oppure se comunque vi faccio i prodotti random, tanto comunque neanche prima del video ci sono sempre la, mh, la foto con i prodotti, quindi vedete subito se i prodotti vi interessano oppure no, però guardate il video perché succede sempre di tutto nei miei video, quindi anche se non mi interessano i prodotti vi fate due risate, sicuro, e direi, sto pensando, ma credo nient'altro, Un'altra cosa breve che però non posso farvi vedere perché non sono a casa, comunque ho ed è, provato un Action Cam de, tipo La GoPro, che però l'ho presa su Amazon e cinese, ma costa tantissimo meno. Non ha la qualità della GoPro, ok, però per quello che devo fare io, quindi spezzoni di video oppure per portarmelo in giro ed è, va benissimo. Se per caso vi interessa anche in questo caso, non so eh, adesso che periodo di coltivazione, quindi le lavori in giardino, oppure l'orto, anche perché comunque io non ho terra in giardino, non ho terra, quindi è tutto in vaso, oppure in cassetta, ed è, è replicabile, quindi anche su un balcone, chi non ha un giardino, quindi magari può interessarvi, e io direi che con questo video, credo di avervi detto tutto, mm. Se mi dimentico qualcosa perché non ho la scaletta portata di mano, se per caso mi dimentico qualcosa ed vi farò un aggiornamento con la io del futuro. E intanto vi saluto. Ciao! Ah papà, che cazzo vi saluto? Che vi saluto, che vi saluto, no no no, no no no! Se vi è piaciuto questo video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. Adesso vi saluto, alla prossima! Ciao!